oggi vorrei affrontare un'altra obiezione che spesso mi viene posta che è quella del fatto che il franchising cancellerebbe l'identità professionale dell'imprenditore quindi andrebbe a cancellare il brand l'insegna il marchio che questo imprenditore ha fatto nascere negli anni ora prima di rispondere a questa obiezione mi devo calare nei panni dell'imprenditore e vorrei dire che così ad una mia prima impressione non ha proprio tutti i torti si fa fatica a pensare di cancellare immediatamente ciò che uno ha fatto nascere nel corso degli anni poi però bisogna fare un'altra riflessione capire quali sono le tendenze nel mercato immobiliare e sicuramente l'unione le aggregazioni tra agenzie immobiliari sicuramente il franchising oggi è la tendenza più forte. Un'altra riflessione da fare è quella legata alla crescita della tua azienda e alla tua crescita personale. È evidente che all'interno di un brand popolare si ha più facilità di attirare risorse umane e quindi di aumentare l'organico e poi per ciò che riguarda la tua crescita all'interno di un gruppo c'è l'opportunità di poter crescere professionalmente con ruoli manageriali, quindi di gestione appunto, di una rete in franchising.